Ciao a tutti, sono Francesco e sono qui per parlarvi di uno dei miei libri preferiti, eh, ovvero Stoner di John Williams. Eh, un libro che ha una vicenda editoriale abbastanza particolare perché sebbene sia stato scritto nella seconda metà del Novecento in realtà è diventato celebre solt soltanto anni 2000 e, ed è un libro che sostanzialmente eh, parla di una vita normalissima, semplicissima di una persona che eh, diventa insegnante di letteratura, di letteratura inglese, eh, studia in America, insegna in America e muore in America non vi sto spoilerando nulla, è una cosa che scoprirete già nella prima pagina del libro, ma è proprio ciò che eh, forse rende eh, così grande questo libro. Eh, la trama appunto non è il suo punto di forza, però è un libro che ha la capacità di parlare a tutti noi probabilmente, tocca le corde più profonde di ogni singola persona. Diciamocelo, tutti noi vorremmo avere una vita ricca di avvenimenti, di avventure, ehm, di fatti entusiasmanti, no? Eh, e in alcuni casi abbiamo anche la fortuna di viverli, ma per lo più la nostra vita è fatta di ciò ehm, che è comune a tutti, quindi eh, la nascita, la crescita, lo studio, ehm, la scoperta dell'amore, ehm, a volte la paternità e appunto la morte. E questo libro eh, riesce appunto a raccontare eh, in maniera magnifica una vita mediocre e, e, e rende appunto... Eh, come dire, eh, possibile a tutti medesimarsi in questo personaggio, ma non, non ci si medesima eh, con semplicità, con banalità, eh, si arriva quasi a diventare protagonisti di quest'opera eh, ed è un qualcosa che io reputo incredibile, mm, quando si riesce a entrare in empatia con un libro, secondo me lì lo scrittore è stato veramente incredibile, quindi eh, se posso consigliarvi una lettura anche durante questo periodo di quarantena forzata vi consiglio assolutamente Stoner, non ve ne pentirete. Ciao a tutti!